Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donoff e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi sono ancora qui nella mia stanza, come potete vedere, e sto facendo un'altra inquadratura, la stessa inquadratura che ho fatto durante il vlog di Pasqua. Se ve lo siete persi andrò a vedere, la sto tenendo. Oggi ho avuto... anzi, oggi voglio portarvi con me perché voglio mostrarvi dove mi alleno. Voi direte Marco, ma ti alleni se te sempre in una palestra normale. E invece no, andiamo a vedere subito dove, coraggio! porta della cantina chiusa eccoci qui ragazzi qui è la mia palestra come potete vedere c'è anche lo specchio per che mi riprende qui ragazzi invece ho le mie parallele con le quali mi alleno qua invece ho ti faccio subito vedere un bellissimo posto per le trazioni eccolo qui ragazzi come potete vedere per fare le trazioni per il dorso e per anche i bicipiti qui invece per potermi appoggiare la schiena quando faccio gli addominali e tenere anche qui le braccia queste invece sono tipo delle dip per fare petto oppure anche per bicipiti, dipende poi c'ho anche i manubri da 12 kg già montati questi invece sono da 15 e questi sono anche da 10 invece questi qui più in basso questi qua sono da 7,5 poi ovviamente, beh, c'ho anche i guanti che utilizzo per allenarmi, la magnifica panca, anche un tappettino antiscivolo, anche quello a fare lì, che è una specie tipo di piedistallo per fare le gambe anche se non uso, e ragazzi il pezzo più forte, i manubri, manubri che si possono anche montare, vedete? Questo qui è il manubrio che io tengo e qua e anche di qua posso montare questi qua che come potete vedere sono pesi da 2 kg eccole qui e poi anche questi che sono da 1 kg io ragazzi praticamente avevo ho comprato due confezioni perché quando mi lavo col petto eh, potevo arrivare fino a 16 kg ma il problema è che arrivavo a 16 kg con un solo manubrio a me ne servono due e quindi ho preso due scatole apposta poi ovviamente lì c'ho anche Eccoli qua altri manubri da 30 kg però questi ragazzi non li uso perché ancora non ce la faccio niente ragazzi questo è stato eh, la mia palestra ho voluto farvi un piccolo un piccolo tour io andrò lì qua in casa mia in taverna però ragazzi prima di chiudere il video volevo dire una cosa adesso sta, sto probabilmente scrivendo un romanzo fantasy il romanzo è già pronto perché l'avevo già inviato tempo fa da una casa editrice ha detto Marco è veramente fantastico solo che però la storia è fantastica però ci sono molti errori ortografici i tempi sono sbagliati quindi mi hanno detto tu sistema la storia e il libro è pubblicato quindi per questo ve lo porto perché è un libro che non è ancora stato pubblicato ma, ma diciamo è già pubblicato cioè si può dire è un po' strano come cosa perché hanno detto è pronto eh, sistemalo e poi insomma noi te lo, noi te lo pubblichiamo quindi ve lo voglio portare però ragazzi è un romanzo fantasy quindi ragazzi se volete il primo capitolo raggiungiamo per cominciare il primo capitolo i tre like questo qui ragazzi come vi ho detto è un romanzo soltanto fantasy diverso da quello autobiografico che finora ho fatto se volete ragazzi il primo capitolo i tre like e io vi porterò il primo capitolo Bene ragazzi la giornata finisce qua, questo piccolo tour finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, io ragazzi vi invito a lasciare tanti like per il primo capitolo, Di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica. Come sempre se volete essere salutati in un mio prossimo video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, scrivetelo nei commenti e io vi saluterò. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video e ciao a tutti belli! To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway